Siete stupidi a filarvi le cose a fine giornata? Continuate a perdere cose spostandovi da un accampamento all'altro? Non avete voglia di raccogliere la legna o di fare il fuoco? Bene, abbiamo trovato chi lo farà per voi. Salve comunità, io sono Giacomo, questo è un canale di ruolo. Oggi continuiamo con il Mostro avvento, il calendario d'avvento dei mostri di Natale. Se volete seguire questo calendario d'avvento, iscrivetevi, mettete mi piace. Ci sono già dei video, altri ne arriveranno, io sono già... Morto, però andiamo avanti. Oggi parliamo dei Tomten. In realtà ci stiamo spostando un po' fuori dal calendario d'avvento perché i Tomten non sono necessariamente collegati con il mito natalizio, però di recente vengono integrati con il mito natalizio e quindi noi ce li mettiamo dentro sono delle creature antropomorfe la cui leggenda proviene dalla scandinavia la loro statura varia da qualche decina di centimetri ai massimo i 90 cm sono spesso dei vecchietti vestiti con abiti da contadino hanno una tunica di lana dei calzoni e dei calzettoni belli alti la tunica di lana la tengono ferma con una cintura e spesso hanno un cappuccio o un cappello. Sono da qualche tempo associati al solstizio d'inverno e dunque al periodo natalizio, grazie anche a delle opere di letteratura abbastanza recenti, dell'Ottocento, però non sono originariamente associati al Natale. Infatti i Tomten sono una compagnia che dura tutto l'anno, in quanto sono degli esseri che vivono nelle case dei contadini e supervisionano al buon andamento della fattoria. Sono dei protettori delle attività agricole e si occupano principalmente del bestiame, anche se danno una mano anche in altri compiti, soprattutto amano i cavalli a cui fanno le trecce. E si dice che le trecce non vadano mai sciolte senza il permesso del Tomten Si dice che averli in casa sia un grande privilegio In quanto portano grande fortuna alle fattorie di cui si prendono cura Come molti spiriti sono però abbastanza volubili E quindi non ci vuole molto perché si arrabbino E decidano o di abbandonare la fattoria o peggio di fare una miriade di dispetti Lasciano le cose sottosopra Intrecciano le cose degli animali Spostano le cose Le rompono Vi rubano il fieno I Taunton vanno trattati bene Con gentilezza E bisogna darle da mangiare Soprattutto se non solo Porridge Inoltre bisogna stare attenti quando si versa dell'acqua in terra, bisogna avvertire i Tomten perché sennò altrimenti potrebbero essere colpiti, non bisogna bestemmiare, non bisogna urinare nei campi, oltre a questo bisogna ovviamente adempiere a tutti i compiti agricoli, altrimenti il Tomten potrebbe arrabbiarsi. Tomten di fatto era una leggenda che funzionava come coscienza sociale della fattoria, detta in breve Fai le cose che devi fare, altrimenti il raccolto e tutto il resto andrà male. La causa, invece che essere tu, contadino, che non sai fare le cose, che non fai le cose bene, è il tonten. In più le cose non solo vanno fatte, ma vanno fatte come si sono sempre fatte. Questo perché si dice che i Tomten siano molto molto tradizionalisti. Wikipedia ci racconta anche di come i Tomten, pur essendo molto gentili normalmente, se adirati possono arrivare ad infliggere delle punizioni molto molto crudeli. Per esempio racconta di quando una ragazza durante la vigilia di Natale mangiò la porzione di porridge dedicata al Tomten il tonten uscì fuori e Adirato iniziò a prenderla a botte lasciandola mezza morta sul terreno. Dice sempre Wikipedia che il loro morso sembra essere molto velenoso e difficilmente curabile, quindi fossi in voi non li farei arrabbiare. Con Gian parlavamo di come potrebbero essere dei tonten che invece che essere i protettori di una fattoria sono magari dei protettori di un accampamento o di un gruppo di avventurieri. Potrebbero stare dietro ai cavalli, raccogliere la legna, fare il fuoco, cucinare dare una mano nei preparativi, poi affilerebbero le lame, luciderebbero le armature e vi si prenderebbero cura dei vestiti tutti bucherellati dei vostri avventurieri. Quindi potrebbero sicuramente essere un'aggiunta piacevole a un party. Magari sono gli ultimi superstiti di una fattoria bruciata oppure sono proprio i vostri avventurieri a trovare questa fattoria che brucia e a salvarli dalle fiamme. A quel punto i Tomten potrebbero magari offrirsi di fare compagnia al vostro party per un po' di tempo Dando una mano così per sdebitarsi Anche voi avete dei cavalli a cui badare Magari ci potrebbe essere una grande fattoria Tenuta male, abitata Oltre che da qualche essere umano Anche da alcuni Tomten I Tomten spesso sono da soli Però non capita di rado che ce ne sia più di uno Nella stessa fattoria Se i vostri dovessero dare una mano a sistemarla Magari qualcuno dei Tomten potrebbe in premio Offrirsi di accompagnarli Per qualche tempo I Tomten saranno sicuramente compagni utili E potrebbero tranquillamente diventare delle simpatiche Mascotte Inoltre sono degli ottimizzatori nati E quindi non mi stupirebbe se Dessero dei consigli o aiuto agli avventori in situazioni complicate come consiglio teneteli lì ma non a gratis fate in modo che i tomten abbiano delle richieste concrete come per esempio del cibo se queste richieste vengono soddisfatte i tomten lavorano per il party e quindi non lo so danno dei bonus per esempio affilano le lame in una maniera incredibile e quindi tutte le armi hanno un più uno nel primo incontro della giornata per esempio Inoltre per dargli un po' di pepe Vi direi di fare in modo che sì I Tomten siano molto utili Ma che per esempio Siano anche un po' delle pigne nel sedere Fateli umorali O fate sì che facciano le loro cose In maniera un po' particolare Magari sono dei cuochi magnifici E i loro manicaretti danno dei bonus al party Sì Però quando cucinano Fanno un rumore incredibile E quindi non sempre è buono Che i Tomten cucinino Perché eh, magari delle volte È bene stare in silenzio E non farsi. Notare. Oppure fanno dei lavori e li fanno benissimo, ma sono estremamente metodici e lentissimi nel farli, e non sempre si possono fare le cose lentamente. Un contadino che aveva gli gnomi in casa li incontrò un giorno mentre, ansimando con grande sforzo, trascinavano ognuno una spiga di grano. Che c'è da ansimare tanto per tre misere spighe che portate? disse il contadino. Così tu pensi che non facciamo abbastanza? Faremo ancora meno! rispose un Nisse. Da quel giorno all'uomo andò tutto male. Questo vi permetterà di creare delle situazioni simpatiche che se gestite così così dal punto di vista diplomatico potrebbero dare qualche grattacapo ai vostri avventurieri. I Tomten potrebbero diventare dispettosi o rifiutarsi di aiutare e quindi bisognerebbe riconquistarsi il loro favore. Questa volta non ho pensato a un combat e dunque non ho pensato a una serie di azioni perché secondo me è molto più interessante avere i Tomten come amici che averli come nemici, però se proprio volete farli scontrare con i vostri avventurieri oppure se i vostri ha hanno proprio deciso di ucciderli perché sono stufi di questi nanetti che gestiscono tutto l'accampamento e che non bisogna fare assolutamente arrabbiare, vi do qualche spunto. Se li volete far incontrare durante un'avventura molto probabilmente i Tomten si troveranno all'interno di una fattoria oppure di un fienile, una stalla, quindi secondo me è fondamentale che voi ne mettiate tanti e utilizzate quel fienile, quella casa, a vostro vantaggio. Perché è la casa dei Tonten, loro conoscono qualsiasi pertugio e lo sfrutteranno sicuramente per dare filo da torcere ai vostri avventurieri. Lanceranno addosso cose, spaccheranno altre cose, se si troveranno nella stalla faranno in modo di controllare gli animali. Tori, cavalli, maiali, mucche in gran quantità non saranno sicuramente un problema per un party di livello alto. Però, se ben coordinati e messi contro un party di livello un po' più basso, sicuramente saranno quantomeno una gatta da pelare. Altra cosa suggerita da Gian. Visto che i Tonten sono degli ottimizzatori e vogliono che tutte le cose siano fatte ben benino, possono essere tranquillamente un modo perché i vostri avventurieri inizino a ottimizzare le proprie strategie, oppure, come la dice Gian, possono essere un modo per punire gli avventurieri in meccanica. Cosa vuol dire? Appunto, non abbiamo il sistema delle reazioni. Non l'abbiamo fatto, ma se l'avessimo fatto, sicuramente potrebbero avere questa reazione che gli permette di punire gli errori strategici del party. Per esempio, l'arciere del gruppo sta sempre in mezzo e non cerca mai copertura, sta lì in mezzo a frecciare le cose. Benissimo, come reazione gli arriva una serie di colpi a distanza. Se si fosse accucciato, forse li avrebbe schivati. I vostri avventurieri colpiscono tutti e spreddano il danno? Benissimo, come reazione tutti i tomtem recuperano vita. Nessuno bada alle retroie? Attacco a sorpresa. E così via, la reazione servirà proprio per pungere sul vivo il vostro party. Non è meccanicamente ben definito, ma sicuramente questo vi permetterebbe di pelare degli avventurieri che magari non sono abilissimi nell'utilizzo della griglia o si stanno ancora abituando a come funziona una battaglia a questo proposito io vi chiederei quali sono gli errori strategici che avete visto nelle vostre avventure e che secondo voi un tomten potrebbe punire e come potrebbe punirlo se volete possiamo sempre pensare a un sistema delle azioni all'interno dei commenti io vi ringrazio per l'attenzione torneremo presto con nuovi video io spero che la mia gola resista iscrivetevi, mettete mi piace condividete con gli amici ci sono anche gli altri video Altri ne arriveranno, restate con noi, grazie e buon mostravento a tutti.